Adesso Adesso Tutti dei grigli <ride> Tutti i Ok Andiamo Un po' Adesso ti forti eh. Eppure sti mi sti sti sti sti sto sti allontanando sti dal sti tuo corpo Andando a muovarvi <ride> Andeggiare Andeggiare so. Hai notato che mi sto allontanando da te? Sì Forte, è più forte E' più allargato è più, è più sì. espanso E questo è per farvi capire che questa non è solo energia Ok? Sì, ecco Adesso anche indietro Anche dietro caspita Stai coltissimo L'ho da spiega Lungo tutta la spina dorsale Ma è Molto largo Bene Comunque Grazie.